I oh. <laughs> Splendida tecnica, guardiano Hai dimostrato la tua padronanza del livello 2 con grande abilità Grazie Ti trovo estremamente rapido e intuitivo Ma non c'è bisogno che ti trattieni Prova a usare tutte le tue forze Sei sicuro, giovane guardiano? Ricorda, se oggi non riuscirai a sconfiggermi Non sarò in grado di aiutarti Queste sono le regole Ci risiamo con le loro regole noiose Qui serve un po' di leggerezza Il guardiano del vento. Aaron, questo non è il momento di giocare. Sì! E allora perché il tuo amico Meka ride? Ah, ah, io non... Ah, ah, ah. Mm? non ho mai visto niente di così stupido! <ride> oh, no. Non posso crederci! Basta così! Dona il mio sfogo, ma il tuo compagno non stava mostrando rispetto per la prova! Lo so, è sempre... Ehi! Hey, posso ancora fare i versi con la bocca! Ora possiamo concentrarci sul nostro giovane guardiano combattente e utilizzerò la mia tecnica più avanzata! Schiverai la sua accelerazione di livello 2 con una manovra 35e... Oh, non è una tecnica di livello 2. Eh? Negli anni trascorsi in attesa della lotta finale contro Darkor, ho sviluppato una nuova tecnica, il livello 3 di Kionos. Eh? da gelida impetuosa! Non c'è alcun margine d'azione. A te Icor è la nostra ultima chance. Se stavolta non vinciamo, mi spazzerà via al suo prossimo turno. Ma cosa posso fare? Io non conosco il livello 3, non ce la faremo. Che cosa succede se Icor non riesce a batterlo? Non sconfiggeremo mai Darkan! Non dire così! Icor riuscirà a vincere, giusto, Aaron? Uh, uh, uh. Giusto. Ho fiducia in te. Tu abila in te stesso. Beh, no. Non credo di farcela. Coraggio, guardiano. Sono certo che puoi padroneggiare qualsiasi tecnica. Qualsiasi? Qualsiasi. Va bene, allora useremo il tuo solito attacco. Così mi piace. Ah! Cos'è quella? Una tecnica di livello zero? Mi aspettavo di più da un guardiano di ghiaccio. Cosa? Io non ho questo, non è? Un'agenita! Oh, no! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Wow, oh, amico, è stato fantastico! Hai visto? L'umorismo è la risposta a ogni cosa! In effetti, in questo caso, è stata una strategia efficace! Oh, per favore, non incoraggiarlo! Wow, sapete una cosa? Il concerto di Pernacchie funzionerebbe meglio! Come quintetto, tutti insieme! Avanti! Ah. Vedi cosa hai fatto? È tutto così sciocco! <ride> Matey.